Attacca. che è quella dei figli, cioè tu sei figlia di persone sorde, anche per questo poi diciamo questo è diventato il tuo lavoro. Assolutamente sì, eh, noi figli di sordi a un certo punto non siamo mai figli, siamo da subito genitori, è successo quest'anno che mio padre si è sentito male, ha fatto 5 cardioversioni in ospedale, non c'era nessuno che sapesse comunicare nella lingua dei segni, quindi noi dobbiamo diventare non solo visitatori, familiari ma anche interpreti dobbiamo supportare anche i medici per la comunicazione questa è l'esperienza di Laura di una figlia di genitori sordi la ringraziamo per la sua attenzione. grazie grazie a voi grazie. E adesso raccontiamo una storia di figli di genitori con un disagio mentale una condizione forse ancora più complicata che ci introduce appunto il tema della, della psichiatria noi proseguiamo il cammino Dopo 15 anni mi sono trovata diciamo, ad affrontare una problematica che è il disturbo psichiatrico di entrambi i genitori. Due anni fa ho fondato insieme ad altri tre la prima associazione italiana fatta da figli, non ne esistono altre, che si chiama CONIP, Children of Mentally Parents, cioè figli di genitori con disturbi mentali. E ho scritto una mini guida, una mini guida alla sopravvivenza che si chiama quando mamma o papà hanno qualcosa che non va. E a 15 anni io avrei voluto avere una guida come questa, per sapere quello che trovavo e per capire come risolvere la situazione. La portiamo vicino <ride> con noi nei cammini, la portiamo nello zaino, vogliamo girare l'Italia e arrivare in tutte le città, perché in ogni città ci sono figli e genitori che soffrono. Attraverso il cammino, come strumento strategico, stiamo raggiungendo tutta Italia possiamo diventare agenti attivi di cambiamento e lottare contro lo stigma, perché in tutto il mondo la salute mentale e la salute fisica ancora oggi non hanno la stessa dignità e questo porta a un ritardo nel chiedere aiuto a chi sta male in scarsi investimenti in prevenzione e di conseguenza se mia mamma o mio papà stanno male per un disturbo mentale è molto difficile, è più difficile che tornino a stare meglio e per noi figli il carico diventa più grande Santa Maria della Pietà, che è un luogo simbolico, un tempo c'è un problema di salute mentale è richiuso dentro una struttura per tutta la tua vita e non avevi diritti. Oggi io vorrei lanciare un messaggio, ognuno di noi con la prevenzione e il supporto giusti può vivere una vita eh, felice nonostante un disturbo.